Allora, al contrario, di cosa avete imparato, al contrario di cosa avete imparato Voglio essere un pochettino diverso Cosa avete imparato nel corso istruttore, istruttori Molti saranno istruttori di primo livello, di secondo livello, allenatori No, no, tutti primo livello Tutti primo livello in Italia sì, eh, Semi interrato eh. No, vabbè, vabbè, vabbè, vabbè. La FITARGO effettivamente fa un corso di primo livello di alto livello. C'è pochissima differenza tra il primo e il secondo livello. Al contrario di molti altri sport dove effettivamente il primo livello non è altro che un promotore sportivo, no? quello che deve indirizzare, non far fare male alla, alla gente. Invece il corso di primo livello FITARGO è di un ottimo livello, quindi può già portare alle competizioni il proprio acero. Il secondo livello approfondisce molti degli argomenti che comunque sono già stati visti, ma non è che ne mette di nuovi, se non forse via, approfondisce tutti, sapete già tantissime cose, quindi dovete conoscere già alla perfezione quelli che sono i, i caratteri fondamentali del chirurgolato, che verranno detto, quindi no? statico, lo coordinato, contatti e ecco io invece voglio un po' portare i fondamentali su quello che è un po' la situazione di tiro no? quindi poi alla fine della fiera quello che ci interessa sapere è che ci sono delle cose ben specifiche da fare e vanno fatte nel momento anche perché noi dobbiamo poi prendere io qua ne ho messi ho messo queste 13 eh, passi, passi delle, delle, dei fondamentali dove noi possiamo però comporre ogni singolo passo in tutto quello che ci sta dentro, no? quindi ogni singolo passo dovrà essere. Scusato. Poi parleremo anche della sequenza di tiro, che okay? è un'altra cosa la sequenza di tiro, Perché la sequenza di tiro non è data, forse qua il secondo livello approfondisce un, un pochino di più, la sequenza di tiro non è data solo da passi fisici, da quelli che sono i forzi fondamentali, ma la sequenza di tiro è fatta da una sequenza di pensiero questa è la cosa più importante ma ne discuteremo quando vedremo discuteremo la mia sequenza di tiro e la mia sequenza di pensieri allora intanto il posizionamento il posizionamento che okay, è il libro statico ma è inutile che ne parliamo lo conoscete alla perfezione io consiglio sempre di non andarci a cercare grane come vediamo in giro dagli gli olimpici ma di posizionarci voi fate fate mente locale a come si posizionano i compound a cavolo è vero? come gli viene comodo? ok? è in alcun modo uguale è bene che non, non stiate troppo fate provare i vostri allievi vari tipi di posizionamenti anche col piede indietro vedo che qualcuno ha col piede indietro perché preferisce eh, sistemarsi meglio va bene, uguale non, non siate... Non, non, non formatevi un modello nella vostra testa per quanto riguarda il posizionamento, il posizionamento, l'equilibrio statico deve essere comodo. Una volta che io sono in posizione, come dice il corso, no? piedi paralleli al cavallo della linea di tiro all'altezza delle spalle, spalle rilassate. Va bene, non è che una volta che avete insegnato questo ai neofiti poi cambia qualcosa, è la, la cosa migliore piedi paralleli a cavallo della linea di tiro all'altezza delle spalle, spalle rilassate. Questo è l'equilibrio statico. Poi possiamo discutere sui piedi che sono delle radici nel eh, terreno che affondano e che ti rendono una quercia, fa sì, tutto bene. Piedi paralleli a cavallo della linea di tiro all'altezza delle spalle, spalle rilassate. Eh, ma se io tiro in posizione aperta con le anche perché, perché dobbiamo inserire variabili Stiamo, siamo più istintivi, il nostro corpo umano è in grado di rendere più meccanicamente efficace qualsiasi gesto perché ce l'ha nel suo DNA no? quindi cominciamo ad attuare, ad attuare questa, questa regola poi eventualmente una, le, delle leggere personalizzazioni le possiamo poi No, mi raccomando, non fissatevi un metodo, un modello che avete voi in testa perché sicuramente non va bene, fate solo danni. Perché non, eh, sarà sicuramente sbagliato, ce ne sono mille, mille, mille. E vedremo. Incocchi e string. Beh, incocchi e string. Io consiglio sempre quando incocco. Allora, intanto io come parto in questa maniera, incocco in questa maniera, poi mi riporto in posizione. Mi riporto in posizione e non vado a fare questo movimento perché se dovessi fare questo movimento per tutte le 150 frecce che tiro sono un quindi non devo fare altro che ok? lo e faccio il mio string il metodo di fare string non ve lo devo insegnare lo fare meglio di me e poi alzo, alzerò sull'arco e passeremo alla prefrazione a ah, contatto con la grip, anche qua, contatto con la grip cosa insegnate ai Neofidi? Nocca a 45 gradi palmo della mano deve, deve toccare la grip al, di qua nella linea della vita è vero? raccontate questa storiella a, a tutti i neovani la raccontate tutti? o raccontate qualcosa di diverso? allora mi spiegate perché Finito il corso, fanno come cavolo vogliono? Ah, perché io vedo continuamente archi nudi che tirano così? Perché? E gli istruttori tutti zitti. Ma scusa, le avete insegnato che tirare in questo modo è il modo biomeccanicamente più efficace? Che è la cosa che... Vi avete anche spiegato il perché? No, sicuramente vi avete spiegato il perché. no? Meno superficie di appoggio, meno leve, meno torsione il punto di pressione deve essere in linea con questo osso che si chiama radio che con l'omero e con la spalla vedremo cosa succederà, lo avete spiegato tutto. è così, apocalisse, e vedremo perché poi avviene questo, eh, avviene perché uno, perché avviene perché uno si sente meglio, non è che lo fa per sbagliare, no? alla fine sposta la mano in questo modo e si sente meglio, si sente meglio e vedremo, si sente meglio perché. È lecito? È perfettibile? Che implicazioni dà? Ci ci ritorneremo. No, scusa. Le responsabilità sono della grip, che negli archi assegnamento, sì, sono belli rocondi e ci si Allora, che. In... Grazie, <ss> grazie. Grazie. <s> allora e qua entrate in gioco voi perché i costruttori di archi ahimè i costruttori di archi non capiscono una beata niente senti che è registrata io ho parlato fino, ad esso, fino ad adesso ma guardato me si è registrata fino adesso ad no, non ho detto parolacce e non le dirò fino alla fine allora sappiate che questa grip questa grip qua, è la grip del Greenhorn, cioè chi ha fatto il Greenhorn ha fatto questa grip qua, è la grip che viene, veniva adesso, non, il Greenhorn non viene più prodotto, è la grip per l'arciere ovviamente a destra, è la mia grip che avevo sul Greenhorn, ho, ho ancora il Greenhorn, il Greenhorn Sirius che è uno degli archi più utilizzati dai campioni, quello comunque era più utilizzato al mondo, e la grip è stata evoluta sul, sull'Arco Nudo in base alle indicazioni di tutti i più grandi campioni del mondo perché io ho parlato con, questo, con il tipo della... e la grip è stata fatta in base alle indicazioni che Eric Johnson, che eh, Martin Watson che tutti gli, gli Giuseppe Seimani, eccetera, eccetera, eccetera, hanno, hanno dato al produttore per fare questa grip. Ok? Se volete vederla. Quindi quella grip è stata fatta in modo tale da essere bio, be, sempre biomeccanicamente bio efficiente ed efficace per quanto riguarda il perché Il teoroconuto è diverso dal, da quello che è, non solo, non solo ma fino a io poi sono venuto, mi è venuto in mano un, un riser avanti. Mm. Ero già sicuro di quello che, perché io, perché io tiravo Olimpio negli anni 90 e ho un Radian, un, un Lloyd Radian, la cui impugnatura più o meno è come quella. Successivamente a Radian, nel, negli anni 2000, hanno fatto il l'Lloyd Avalon e l'impugnatura era più o meno come quella. Dal 2006 in avanti, tutti i produttori, grazie a, me, a Golden Touch che mi è venuta questa idea, presumo da, dalla Corea comunque è venuta questa idea di fare le impugnature per Arco Olimpico e ahimè anche per Arco nudo così è vero o no? È vero? con un angolo di torsione clamoroso non solo con un angolo di torsione clamoroso ma con la faccia completamente al contrario e tutti i produttori di archi anche archi nudi, anche Spiganelli, anche eh, tutti tutti gli archi nudi anche ahimè eh, Smart Riser qui gli dissi ma questi impugnato non va bene come non va bene? OIT la fa così <ride> e io cosa potevo dire? chi sei te? in confronto a noi per dire così io ho preso la mia lima l'ho limata ben bene bene anche l'alluminio limato e l'ho fatta diventare come, come quell'impugnatura lì perché prima era così ed è fatta proprio per essere con spalla estroflessa come si usa adesso anche nel compound, adesso si usa molto la spalla estroflessa quindi spalla estroflessa impugnatura all'interno allineamento allineamento diagonale verso il bersaglio ma sull'arco mudo ahimè questo non si può fare non si può più fare e vedremo perché non si può fare non è non, è... non si può fare. non si può fare perché è peggiorativo no? Noi siamo sempre alla ricerca di qualcosa che è biomeccanicamente compatibile con l'azione che dovremmo fare quindi biomeccanicamente deve essere compatibile con l'azione non possiamo avere un modello che va bene per qualcos'altro no? Non possiamo usare i fondamentali della pallacanestro nel gioco del calcio e viceversa. Perché se vanno bene da una parte non è detto che vanno bene dall'altra. La stessa cosa vale per l'arco nudo. Tanto per chiudere il discorso sul fatto olimpico arco nudo. Dimmi quando tanto per chiudere il discorso olimpico al perché uno può dire beh no, più o meno l'olimpico al comodo eh, sì c'è la stabilizzazione c'è questo clicker però alla fine è uguale ahimè no è completamente diverso dal comodo è, co è un'altra cosa è completamente un'altra cosa e vi dirò di più si avvicina di più al compagno sia come mentalità che come effettivamente utilizzo, neuro e utilizzo muscolare a ragione di quello che vi dico io se cercate su Youtube io vi posso anche dire il link in una tappa di Coppa del Mondo una tappa di Coppa del Mondo quindi no in una tappa di Coppa del Mondo alla fine delle gare Brady Edison Jean-Charles Valadon e R.M. Serrano che tutti conoscete no? Sono i più furbi, tra i tre più forti tiratori del mondo Lasciamola no, medaglia d'argento olimpica Brady Ellison, medaglia di bronzo olimpica René Serrano vincitore di una, di una finale di Coppa del mondo o comunque di una gara di Coppa del mondo si sono sfidati ad un sì. ed è stato tutto ripreso dalla Wordaceri e sul sito di Wordaceri, sul sito di Youtube di Wordaceri, c'è questa sfida che è stata fatta fra i tre big, top, archery cosa hanno fatto? <coughs> hanno smontato il loro, il loro arco quindi hanno tolto tutta la stabilizzazione hanno sfilato il mirino hanno inserito la freccia senza il clip <coughs> e si sono sfidati come a 30 metri su una visuale da 122 allora, stiamo parlando di Brady Ellino stiamo parlando di Jean-Charles di Renè Serran, non di, no, di. non lo so chi Allora PUM uno alto, PUM, due a destra, PUM, due a sinistra, 4, 5 ripeto, a 30 metri su una misura da 122. Questo cosa significa? Significa che non è immediata la cosa che, che uno tutto sommato dovrebbe dire beh perlomeno tiro tre frecce nello stesso punto, ovunque esse siano contro Miro Miro nell'uno basso ancora sempre uguale che così poi hanno fatto ma le frecce sono andate dappertutto perché non avevano più la stabilizzazione non sapevano più come regolarsi il loro corpo non capiva più niente quindi per dirvi che effettivamente c'è una grande differenza per quanto riguarda l'arco olimpico, è molto più facile con un arco nudo tiro olimpico senza fare grandi danni che viceversa. Detto questo avete visto la... le impugnature? Avete visto la differenza che c'è? Ora volevo farvi vedere un'impugnatura mancina, che un'impugnatura mancina andrebbe bene. Questa è un'impugnatura mancina Se voi la utilizzate con la sinistra, quindi da destro Vedete che andrebbe perfettamente bene per l'arco Quindi, ahimè, eh, lo dico ancora una volta Non fateci comprare tutte queste linee Se volete vi presto l'impugnatura che, che il greenhorn montava, che andava benissimo eh, Io sono il greenhorn, ma quante volte? Non avevo trovato quella linea la foto non tomba Sì, la foto ma te c'è quella del 1923 no, no, no, no, vabbè questa è quella del mio è quella che avevo anche si ma io uno dei due mi avevo provato avevo provato la schiena l'asino aveva sono <coughs> stato due giorni mano. va bene va va va allora ah,